L'avventura prosegue da Rovigno. Ad un certo punto mi sembra di essere a Roma, ma mi trovo a Pola. Fatico da matti in una discesa e una salita spezzagambe, ma poi vengo ripagato da un panorama mozzafiato. Infine arrivo a Rijeka, conosciuta come la porta per le isole croate. Buongiorno, questa mattina si parte e comincio le isole croate. Iega infatti è conosciuta come la porta per le isole croate. la salita ho già fatto qualche chilometro adesso mi bevo un cappuccino e uno strudel di mela bisogna alzarsi presto questa mattina sono uscito alle sei e mezza ed è stato è stata un'ottima decisione tutto fresco fresco fresco ingresso all'isola di Kirk passa per questo ponte sono ufficialmente sull'isola di Kirk adesso raggiungerò il paese di Kirk poi mi imbarcherò e raggiungerò un'altra isola che si chiama Rab. Oggi è sabato, c'è un traffico paventoso. Dal ponte di Kirk all'imbarco saranno più o meno 40 km. А может и Tu mi devi dire dove cavolo devo andare adesso, eh? Dove devo andare adesso? Ma che vi devo dire? Assurdo, assurdo. Single track con questa bicicletta così carica comunque. È da pazzi. È da pazzi. Cammino di Kirk. Io intanto mi trovo qua. Sono mezzo perso. Dovrei passare qui? Voi ci passereste. Ditemi un po', io non lo so, non lo so. Sto fresco qui. Questa volta sono esausto. Le uniche discese sono così, come traccia. Si, ho beccato un serpente, non so di che tipo. Sono uscito da questa strada impossibile. Mi sono usciti dei serpenti a chi lo vado a raccontare sono passati i serpenti proprio sotto le gambe sotto i piedi sono arrivato all'imbarco ho già preso il biglietto che mi è costato 90 cune, circa 12 euro, l'unica cosa che sono le 13 e devo aspettare le 16, 3 ore. Questo è il bello e il brutto del viaggio. Seguanti, qualcosa la devo perdere sempre. Buongiorno a tutti, questa mattina ho avuto una spiacevole notizia, praticamente il traghetto per l'isola di Pag non c'è, quindi dovrò attraversare l'isola e l'unico traghetto mi riporterà sulla terraferma, cioè su, sulla costa croata, speriamo che più giù ci sia un traghetto che mi riporti sull'isola di Pag. Oggi non si pedala nemmeno in discesa figurati un po' di italiani. Eh no, ma ce n'è qua. Eh. Ce ne sono parecchie. Eh. la Repubblica di Venezia si è stata per 400 anni ininterrotta. Ancora nel 1900 il, 50, il 55% degli abitanti di, di quest'isola erano italiani, istriani, di di cultura italiana.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 Aggi aggiuto. Io con la bicicletta Sì, sì La bicicletta uh, 50 cune Sì Quanto parte? Quanto parte Ore e 15 minuti Prego Grazie È andata bene, sono arrivato all'imbarco per pag. Devo aspettare una mezz'oretta, si va. Si va, la mia belva, eccola qui. E lei? La via Giola Ragazzi che ve ne pare Io continuo a salire. formaggio, qui c'è il formaggio buono non potevo non fare un pezzo di sterrato oggi eh lo sterrato quotidiano ci vuole ho fatto una strada impossibile ma chi me lo fa fare? c'è stata anche una frana gli inglesi anche loro si sono dovuti fermare immaginate un po' con le mountain bike stiamo tornando indietro e eh, niente questa è la quasi ormai fuori dall'isola di Pag, domani mattina passerò sul ponte che mi condurrà a Zara. Oggi è stata una giornata molto dura come tutte del resto e niente passando di qui ho chiesto a questo signore di questa casa a questa famiglia se c'era qualcosa, in camping, qualcosa per potermi mettere con la tenda mi hanno subito ospitato io ho dato una decina di euro e lui mi ha, dato, mi ha offerto addirittura una birra, più di così non si può. Questo benissimo, qui c'è anche il bagno dove posso fare la doccia. Ma guardate come sono piazzati bene questi signori. Guardate, guardate. io sto qua qui vicino ho trovato anche un piccolo negozietto che mi ha dato un formaggio delizioso della zona con un po' di pane e io questa sera sono l'uomo più felice del mondo, poi con un panorama del genere, ma cosa si può desiderare di più? io sto bene così